L'altra domanda invece è legata a OCA, la polemica sì. eh, che ne è scaturita dopo l'assegnazione a esterni eh, della gestione di, della tre giorni di OCA sì. e, e chiedono eh, non, non ci può essere più trasparenza da questo punto di vista, soprattutto per un evento così importante? La trasparenza è stata, è stata totale, nel senso che noi abbiamo aperto per tre giorni e mezzo il canto di saldo. Abbiamo attrezzati tutto ciò che era servire per ospitare più di, cento, no, anzi, più di 200 progetti che poi sono arrivati, che erano progetti che avevano a che fare con, eh, con la musica, col cinema, col teatro, con le performance, con spazi di installazione per l'arte e quindi è una cosa che è costata e noi abbiamo come dire, eh, affidato questa cosa a una, un gruppo che è quello di aprile, è un gruppo che ha lavorato. Sono 15 anni che lavora sul comune prestando servizi, ma questo non ha nulla a che vedere con la gara fatta per accettare all'Ansaldo la creatività diffusa di Milano. Quindi, Quindi le 50.000 euro sono... date ad aprile non erano per quei tre giorni? Le 50.000 mila... 50 mila... 50 erano 41.000 41 euro date ad aprile, non sono servite per attrezzare lo spazio, una parte di quelle strutture restano di, a utilizzo dell'OCA dell anche in funzione. Prego. Restano a disposizione dell'OCA anche per quando riapriremo, adesso faremo il 28 una giornata di discussione e poi io confermo che la nostra intenzione nel primo di ottobre è di aprire in modo stabile l'OCA, quindi è stato anche un investimento assolutamente logico, no, io sono molto tranquillo, nessun problema.